30 novembre 1957 muore a Roma Beniamino Gigli. Nato nel 1890 a Recanati, tenore e attore di fama mondiale, Gigli viene paragonato spesso a Enrico Caruso per l'estensione della sua voce. Accanto alla prestigiosa carriera operistica in ambito internazionale, Gigli recita in diverse pellicole cinematografiche accanto a interpreti famosi come Alida Valli e Isa Miranda.